Mamma sono arrivata a casa, mamma, cos'è? Party kit me contro te. Wow, fai festa con i me contro te. Tra pochi giorni è il mio compleanno e questa è la sorpresa più bella che non ho mai visto in vita mia. Lo piano insieme, amici? Qua ci sono 10 bicchieri, 20 tovaglioli, 10 piatti, una candelina un party pop una festone ecco quello che c'è dentro apriamo wow qua abbiamo il libretto poi i bicchieri che sono 10 poi questo party pop la candelina e questo Pestone, poi 20 tovaglioli e 10 piatti. Abbiamo tutte queste cose meravigliose di me contro te. Iniziamo da i bicchieri. Oh, tutta carta! Sono piccolini, carini! Qua mettiamo dentro la cocca, la vediamo tutta. Oh, no. parti che è la scritta, poi c'è un guaricino Sofì una linguaccia e lui, e qua c'è scritto me contro te e tutti i ah. coriandoli Quindi tutti bellissimi Apriamo i piatti qui sono dei piattini piccolini dove puoi mettere il tuo corpo, tutto quello che hai comprato adesso vorrei aprire questo qua il fettone qui ci sono i triangoli dove tu metti il filo dentro e la attacchi dove vuoi in casa congiamo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10 ah, sono 10 adesso abbiamo i tovaglioli ecco. davanti e dietro guardate eh. abbiamo il party pop questo è il party pop dove tu fai così e scoppia ma non lo apri adesso quando è il mio compleanno è bellissimo Sappiamo la candelina, il pezzo più bello così si toglie e tu lo metti la candelina della scritta deve contro te qua metti il fuochino e si accende e tu soffi sopra anche qua c'è scritto Me Contro Te, vedete? questo è il magazine dove qua puoi scrivere tutti quelli che vuoi invitare al tuo compleanno ragazzi questa sorpresa è stata bellissima non vedo l'ora che siamo in compleanno per far vedere a tutte le mie amiche le cose dei Me Contro Te soprattutto la candelina e questo video finisce qua, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un like a questo video. Ciao!